Salve amiche e amici di Google Plus, da quando io ho scoperto che posso direttamente caricare dal mio cellulare i video in Google Plus, ho smesso di caricarli in YouTube nel mio canale Sant'Enchan, anche perché posso mandare dei video messaggi molto corti, come per non occuparvi troppo. niente quello che volevo dire è che ho scoperto che ci sono degli editori virtuali che che ti possono pubblicare libri digitali quindi al più presto scriverò qualcosa poi volevo colgo l'occasione per salutare travaglio ciao marco io lui gli ho detto che da 12 anni volevo essere giornalista però non mi ha risposto e si vede che non c'è tempo vabbè intanto gli devo ancora commentare qualche suo video già ne ho commentato uno nel mio canale di youtube Saint E quindi vorrei fare il giornalista vorrei anche scrivere racconti non so adesso mi devo organizzare perché sto imparando a usare google plus poi il registro non posso correggere quindi <ride> viene una cosa amatoriale però io già avevo fatto molti video messaggi ai miei seguaci mio canale eh, Sant'Enchan di YouTube, quindi c'è una cosa che c'è tempo. Beh, eh, sono fatto devo fare un video di ringraziamenti in YouTube perché già abbiamo sforato le 10.000 visioni, stiamo a 10.300 passavisioni, forse saranno di più. È incredibile quanta gente mi segue e ho 109 iscritti, forse di più. 80 passa, forse 90 persone che mi seguono in Google Plus per non parlare di Facebook. Troverete tutti i link nel mio canale eh, di YouTube. Senten Chan. Beh, adesso faccio questo video corto, così si carica WiFi con il cellulare. Niente era per dire che starò per caricare dei video. Eh, per il momento sono passati qualche mese che non ho potuto fare un commentario. A nessun libro, vi invito a vedere quelli che ho già registrato, e È... Marco Marco Travaglio fammi sapere o oh, se ti serve un corresponsale dall'estero. Vabbè.